Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra società è la la nostra società è la nostra società, la nostra società è la la soprannominato 8, eccoli, benvenuti. Grazie. Allora mettete al centro, produce i formulati, facciamo da sì. corazieri. Come vedete, sì. 8 ci sta raggiungendo. Sì. A un certo punto eh. si sente molto importante, ma l'ho spiegato.